Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Firehush. Io sono GlacialSphere e in questo episodio dobbiamo sfidare Dianta, la campionessa di questa regione, proprio qui davanti a noi. Parliamone subito. Che bello vederti di nuovo Glacial, sono venuta qui per parlare con Olimpia. Ha detto che eh, avrai, un futuro importante nel, avrai un ruolo importante anzi, nel futuro di questa regione e come campione, di, anzi come campionessa di Kalos, sento che il mio dovere è quello di testarti. Spero che tu riesca a tenere il mio passo. Ma certo, cara Dianta. Ecco qua, mentre inizia la lotta, io vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, oltre che condividere questo video con tutte le persone che potrebbero essere interessate ad un videogioco di questo tipo. Allora, Guard War, io proverò ad andare di Dark Pulse. Ecco che lei mega evolve Guard War, ok? E infatti, non gli facciamo niente. Mentre lei, con Moonblast, ci distrugge, ci disintegra di brutto. Allora, lei dovrebbe essere tipo Psicofolletto, in teoria, no? In teoria, Psicofolletto um... Bella. Bella tosta. Ma andiamo, Pikachu? Psicofolletto è un typing che ci mette davvero in difficoltà. Uh, Thunder Punch. Buono. Buono Thunder Punch di Pikachu, buono che resista anche a Psichico di Mega Gardevoir e finiamola con un altro Thunder Punch. Perfetto. E lei è così... contenta? Glad, sì. Così onorata, anzi. Fortunatamente sei passato ma sono sicura che succederà qualcosa di ancora più difficile rispetto alla lotta con me. Spero che tu sia preparato. Eh, non ho altro di cui preoccuparmi ora. Buona fortuna. Ok. Allora, il nostro Noivern è morto, ma non c'è problema perché adesso dovremmo essere quasi arrivati a Fractalopoli. Eccoci qui. Pensi che potermi fermare? Hmm, vediamo un po'. Ci sono altri allenatori effettivamente da battere. Prima abbiamo sera. Effettivamente in italiano un po' strano da dire. Allora, andiamo di Acrobazia su Noctowl, L Abbiamo fatto davvero parecchio male. E sale a livello 48, Paoluccia. Vorremmo imparare High Jump Kick, sarebbe Calcio in Volo, credo. No, Calcio in Volo è davvero pessima come mossa. E Aerodactyl, tipo Roccia Volante, Mmm, manderei Greninja. E vediamo di tirargli un bel surf. Ok, mette pressione. Uh, si, Mega Evolve. Diventa Mega aerodactile Ecco, Mega aerodactile è un po' brutto, posso dirlo. Con quello spuntone lì sul mento che sembra un pizzetto. Non ci sta per niente bene. E andiamo un po' di Extra senso, Ok, si è suicidato. Perfetto. Ha usato il riduttore e si è suicidato. Con il contraccolpo. Ok, andiamo a sfidare anche quest'altro allenatore. Prima però prendiamoci questa MT88 Pluck. che dovreste dirmi nei commenti cos'è in italiano, perché non lo so. Non so cosa sia Pluck in italiano. Spike che va in campo Pikachu, o meglio, no, cioè, l'allenatore che va in campo Spike, che è Pikachu. Andiamo di Poison Jab, che ha l'uso Thunderbolt, ci sta assolutamente. E andiamo ancora di Poison Jab. E Olucia si porta a casa anche lo spike di Jimmy, ed infine altra allenatrice. Non è fantastico oggi? Cosa è fantastico? Tu che stai per perdere? Assolutamente sì. Ma nel campo i cos'è questo throwback accanto? Pikachu, i così tutti insieme. Andiamo in Acrobazia e disintegriamo i Poi vediamo un po' chi manda Flabebe. Ok, tipo Folletto, quindi andiamo di Poison Jab... Super efficace Perfetto Swirlix altro tipo Folletto Quindi altro Pokémon che si becca Un bel Poison Jab Lui però resiste perché ha molta più difesa E riesce a contrattaccare e uccidere il nostro Paulucia A questo punto mandiamo Talonflame Che deve fare un livellino E andiamo di Acrobazia Perfetto Ed infine Gotita Gottita tipo psico, andiamo tranquillamente di Acrobazia. Non ha molta difesa per poter resistere a un attacco di questo tipo. E abbiamo battuto anche Shawna. No. Qui non c'è uno strumento, nope. E a questo punto siamo ormai arrivati a Snowbell City, ovvero Fractalopoli. Andiamo a curarci Pokémon, eccoci qui. E iniziamo subito ad esplorare la città, ma prima parliamo con questo tipo. Ok, niente di che. E andiamo a sistemare un attimo il box perché è parecchio che non ci diamo un'occhiata a questo box. E dobbiamo sistemare il nostro Living Dex. Che infatti è tutto andato in malora. Allora, tu vieni con me. Sicuramente sei qui. Poi, tu sei giusto? 694? Assolutamente no, 94. Quindi, vabbè, sarei qui. Sarei il tipo che si evolverà, appunto. Poi, Fletchling invece lo mandiamo da un'altra parte. No, Fletchling forse era giusto. Vediamo. 661, sì, tu eri giusto. Ok, qui invece abbiamo un po' riempito tutto il box dei vari Pokémon che abbiamo preso. Sicuramente i Veltal, 717, dobbiamo andare a metterlo nel suo posto. 717, quindi... Allora, 720, 19, 18, 17, dopo Xerneas. Eccoli qui, i due leggendari di Kalos, oltre poi a Zygarde che dovremmo prendere. Poi... Bergmite, numero 712 Andiamo a prenderlo e portiamolo al suo posto Quindi qui Poi abbiamo Gogot Anzi Skiddo, scusatemi, 672 672 quindi esattamente qui E mettiamoli subito anche Gogot La sua evoluzione Ecco fatto qua Poi abbiamo Flouette Che sarà dopo Flouette Eccola qui. Poi Titleo, 667. Portiamola avanti. 667, quindi è qui. E mettiamogli anche l'altro, Litleo. Terrò quello femmina, non evoluto, e farò evolvere quello maschio, che mi piace di più, evoluzione maschio. Ed infine Conedge, 679. Allora, 679 è quindi qui. Ok, ne avevo già due, ne avevo già uno che okay, ho catturato un altro per farle evolvere in Table Edge. Eccoci qui. Perfetto, ho sistemato almeno un pochettino i Pokémon che ho catturato nelle scorse puntate, come vedete. Il Living Dex di Kalos ha pochi Pokémon, Kalos c'è cioè da dirlo, sono praticamente due box. Sì, due box e mezzo, praticamente. Non sono tantissimi, però non siamo riusciti a prenderne Troppi, dovremmo fare un po, di, un po' di live index. Che dite ragazzi? Ve la butto lì questa idea, scrivetemelo nei commenti se vi piace l'idea. Se facessimo delle live, o meglio se facessi delle live nel pomeriggio in cui faccio il live index di Fire Rush. quindi... Usiamo la scusa del live index di Farash in realtà per chiacchierare, scambiarci opinioni sul gioco, su altre cose che volete, eh, film, serie tv, anime, cioè io sono anche appassionato di queste cose qui, quindi altri videogiochi, sempre Pokémon magari. Vi va l'idea, eh? vi, vi piace l'idea appunto di fare delle live al pomeriggio di un paio d'ore per esempio, uno o due ore, in cui mentre faccio il live index di Ash che alla fine... È praticamente un lavoro di farming, andare in giro a cercare i Pokémon che mi mancano, fare le uova, farle schiudere, fare evolvere i Pokémon che devo fare evolvere. È praticamente farming. Posso farlo tranquillamente parlando con voi che siete in chat. Fatemi sapere se vi piace l'idea, perché ho intenzione di fare delle live su YouTube quest'anno, nel 2023. Uh, non penso di tornare su Twitch, sinceramente, perché è un sito che non mi piace nella direzione in cui sto prendendo, quindi... Sarò qui su YouTube a fare le live. Detto ciò, quindi mettiamoci davanti. No, aspettate, qui ci saranno Pokémon di tipo ghiaccio. Quindi. Eh, sicuramente andremo con Gudra e Talonflame. Che sono gli unici due Pokémon che hanno eh, delle mosse di tipo fuoco. E poi per resistere un po' agli attacchi useremo Greninja. Nel caso in cui ci serva un po' di tank. Perché tutti gli altri nostri Pokémon. Ah, anche Pikachu volendo, si potrebbe resistere un po'. Quello sì. Però non è che abbia queste grandi difese. Comunque. Tutti gli altri nostri Pokémon, compresi in realtà Talonflame e Gudra, hanno la debolezza a ghiaccio. Talonflame forse prende un danno normale in realtà, perché a ghiaccio sul fuoco forse non è molto efficace. Però ghiaccio su volante è super efficace, ghiaccio su drago è super efficace. Ghiaccio su volante drago, lui dovrebbe essere, giusto? Volante drago, questo prende 4 per da, da ghiaccio, quindi assolutamente no. E ghiaccio su volante con una lucia. diventa super efficace. Parliamo al tizio. Questo ci regala un bel revitalizzante, grazie mille. Continuiamo ad esplorare Fractalopoli, o meglio Snowbeltown, Town, di qua si esce? Eh? Di qua si va lungo il percorso 20, quindi aspettiamo prima. Rimaniamo su Snowbell Town, facciamoci un bel giro. Wulfric ha un'arma segreta. La tiene per quando le cose si fanno serie. Mm. Wulfric è il capo palestra, ovviamente di questa città. Qui abbiamo la MT64 esplosione. Spero non sia questa la sua arma segreta. Anche perché far saltare in aria la città non è una cosa molto carina da fare. Salve, vecchietta! Sei mai stato al Pokémon Village? È davvero un posto molto carino. Ci andrò. Qualcosa mi dice che ci andrò. Molto probabilmente. Allora, salve! Ha perso la sua roccia gelo, credo sia. gelo si chiama, eh, si rocca. Qui da qualche parte. I think that's why it's always snowing. Sì, sicuramente, guarda, perché ha perso la l'apitragliolo che nevica sempre. Ok, questo invece ha troppe montagne da scalare. Ne avrebbe voluto rimanere a casa. Va bene, bro. Andiamo qui dentro e c'è uno strumento. Una lakazite. E potremmo usare anche mega lakazam. Have a time. Have at me. Ok. Salve. Questa è così. Annoiata Così non ce la fa più con tutta questa neve Salve Ok, questo potrebbe eh, insegnarmi il rimbalzo Che non è male, eh Però no Grazie, ma no E siamo tornati al centro Pokémon Ok, quindi abbiamo quasi finito di esplorare la città Tu non dici nulla di interessante Dobbiamo andare a prendere questo strumento e infine, dobbiamo sfidare Sawyer. Guardatelo lì davanti che aspetta il suo turno. Prendiamoci questo full restore. ovvero ricarica totale. E andiamo poi a sfidare Sawyer. Lui, se non sbaglio, inizia con Begon. Cioè Shelgon. Forse sa la messa a questo punto. Ma andiamo avanti, Kudra. Vediamo. Salve! Ce l'ho fatta, Glacial. Questa è... ho appena ottenuto la mia ultima medaglia. Ora è tempo per la Lega di Kalos. Just in case we don't get to battle each other Let's do it right now Solo nel caso in cui non eh, riusciremo ad affrontarci alla lega Combattiamo ora Ma certo Sawyer Ok, no, lui inizia con Doblade. Ok Beh, va bene comunque perché usiamo Flame Tower Super efficace Mi fa malissimo Perché non ha molta difesa speciale quel Pokémon Ah, il primo l'ho chiamato Double Edge, tra l'altro Sì, Do volevo dire Claw Wizard, tipo acqua Quindi Pikachu è tutto tuo questa è una vera e propria lotta contro Sawyer. Che ormai tecnicamente ci ha superato perché ha preso la sua ultima medaglia. Mentre a noi manca ancora l'ultima medaglia. Dobbiamo prenderla proprio in questo episodio, in teoria. Ma credo che il capo palestra allungherà un po' la, la lotta. Ed infine Sceptile. Ecco, contro Sceptile abbiamo l'imbalzo della scelta. Abbiamo tutti i Pokémon tipo Volante. Abbiamo Greninja con gelo raggio. Abbiamo Talonflame. Gudra con Lanciafiamme. O oh, Lucia. Quello che vogliamo. Proviamo Noivern. Vediamo cosa riesce a fare Noever finalmente col suo pieno potenziale sbloccato grazie all'evoluzione. Magari lo fa Mega Evolvere? esiste Mega Sceptile, noi andiamo comunque di Air Slash. Super efficace, peccato che non l'abbia ucciso però l'ha tirato giù a vita rossa, in range di kill con Drago Pulsar. E soprattutto l'ha fatto tentennare, quindi ottimo. Mi sto avvicinando. With everything I've earned from you, there is no way I'm going to lose. Let's meet in Glacial, che con tutto quello che ha imparato, appunto, da me, non c'è modo con cui lui possa perdere. Ci ha detto che ci incontreremo alle finali, ovviamente nella Lega Pokémon. E vedremo se riusciremo ad arrivarci. Noi nel frattempo, però, abbiamo da fare la palestra. L'ultima palestra, la palestra di Snowbell City. Eccoci qui, con il capo palestra Wulfric. Tough as, as an iceberg, hot as a furnace, ovvero duro come un iceberg, spesso come un iceberg ma caldo come una fornace. Allora, Wolfric usa Pokémon come tipo ghiaccio, sì va bene grazie Guido lo sappiamo, cosa è utile contro il tipo ghiaccio. Anche comunque con Lucia, no? con qualche mossa di tipo lotta potrebbe risultare interessante. Poi lui molto probabilmente potrebbe usare Aboma Snow, quindi... Talonflame e Gudra con un bel lanciafiamme potrebbero risolvere tranquillamente la lotta, dato che farebbe danno, farebbero danno 4x. Iniziamo quindi ad usare mm, Talonflame, non so quanto resisterà sinceramente. Iniziamo con Talonflame. Allora, andiamo a sfidare questa allenatrice come prima cosa. Wulfric ha un'arma segreta. Ma cosa sarà la mega evoluzione? Le mani al campo Sneasel femmina e noi andiamo di Flame Charge. Buon danno, eh. Ok, il tipo ghiaccio non è super efficace su Talonflame, buono. Andiamo poi di attacco rapido. Poi Cloyster, sì, cambiamo Pokémon e contro Cloyster invece mandiamo Hawlucha. Non mando Pikachu perché non gli servono punti esperienza. Mentre Hawlucha, sì. E in teoria con uh, Flank Press dovrebbe fargli parecchio male. Ecco, Ice Shard, come vedete, fa parecchio male da Geloscheggia, ha la, ha la priorità per quello attacca per primo, e mi ha disintegrato. Speravo di poter tankare un altro colpo, a dire la verità, ma ciò non è accaduto. Allora, mandiamo Talonflame. E andiamo di Acrobazia. Ah, non è morto, peccato. Vabbè, Pistola qua è talmente debole come mossa che non può uccidermi. Okay, Talonflame a livello 49. Ora posso anche togliere il condivido esperienza a no, bat comunque anzi a Noiver ormai Item Take, perfetto, andiamo a darci una curata veloce Pokémon, dato che sono stati già un po' smarmellati dalla prima allenatrice della palestra. Quindi curiamoci. Eccoci qui. Perfetto, e ritorniamo in palestra. Ma cosa ne pensate del capo palestra Wulfric? Vi piace? Eh? Qui abbiamo un'altra allenatrice da battere, abbiamo altri tre allenatori, che due dopo questa, per di poter sfidare il capo palestra. Traiogonal. Pokémon davvero brutto per quanto mi riguarda, andiamo di Charge. Peccato che davvero manchi uno sputo di danno in più per poterli one-shotare tutti questi Pokémon. Andiamo di Acrobazia. Okay, Piloswine Lasciamo Talonflame Ok Piloswine non lo one mai nella vita con Flame Charge Infatti gli facciamo pochissimo danno Fortunatamente fallisce Takedown Piloswine Icy Wind Non ci fa nulla se non diminuirci la velocità Che tanto abbiamo già più due, Grazie alle nostre nitro cariche Ed infine Jinx Lasciamo Talonflame e andiamo di Flame Charge. Jinx invece ha poca difesa, infatti viene quasi one shottata. Ed infine andiamo di Quick Attack. Questa lotta è andata molto meglio rispetto alla precedente. Abbiamo battuto Shannon e andiamo a sfidare quest'altro allenatore. E tu sei invece Victor. Attenzione Victor Lasel, proprio lui. Allora, Daily Bird. Andiamo con Flame Charge. E addio, Sir Delibord. Poi, Memoswine, eh, questa è tosta. Contro Memoswine manderei Gudra. Manderei Gudra e proverei ad andare di lanciafiamme. Perché se avete visto quanta fatica abbiamo fatto a tirare giù quel Piloswine prima, figuratevi Memoswine. Quindi, uh, mi ha fatto parecchio danno con Take Flame Flamethrower vedete che gli fa molto più danno. E andrei ancora di Flame Flamethrower. Ok, si è aumentato parecchio la difesa speciale, ma non ti basterà a reggere un flamethrower a vita rossa. Not bad, grazie. E ora possiamo andare a sfidare l'ultimo allenatore, prima di arrivare poi, anzi di provare a capire come arrivare al capo palestra. E questo è Teo Hernandez. Attenzione, si è dato ai Pokémon dopo aver vinto lo scudetto con il Milan. Lo vincerà il Napoli o lo vincerà il Milan quest'anno lo scudetto, oppure l'Inter? Eh... O la Juventus farà il comeback del comeback incredibile. andrà a vincere lo scudetto, Chi lo sa, chi lo sa. Noi intanto divertiamoci qui. Su Pokémon. E va Ok. Il Pokémon che mi manca per finire il Living Dex di Sinnoh, Anzi di Unima, scusate. Continuo a confondere Sinno con Unima. Ok. Si è aumentato di parecchio la difesa. Ecco perché non l'ho tirato giù. Ma ora invece... Deve soccombere quel Pokémon orribile Ghiacciolo. Much better. Perfetto. Peccato che i Pokémon di tipo ghiaccio siano sempre così pochi. Vado a curarmi prima di andare a sfidare il capo palestra. Dicevo, peccato che i Pokémon di tipo ghiaccio siano sempre molto pochi all'interno di Pokémon. Perché, avendo anche essendo il mio elemento preferito il ghiaccio, chiamandomi Glacial Sfera, mi piacerebbe fare qualche monotype di tipo ghiaccio ma non ha molto senso in Pokémon, anche perché la maggior parte delle volte i Pokémon di tipo ghiaccio li ottieni alla fine della... a parte che l'Enigma qui è letteralmente stupido, già fatto. Uh, comunque, il Pokémon di tipo ghiaccio li ottiene alla fine della regione, solitamente, quindi che monotype vorremmo fare per arrivare lì devi comunque usare altri Pokémon. Peccato che non si possono fare monotype di tipo ghiaccio soddisfacenti. Andiamo quindi a parlare a Wulfric, o oh, un allenatore... Vediamo se potrai darmi una sfida. Allora, cos'è un 3 contro 3, un 2 contro 2? Andiamo sicuramente Talonflame, sicuramente Gudra e Hulucia. Oh, ok, vediamo un po'. Inizia la sfida contro Bulfrick, guardalo qui, incazzatissimo. A mezze maniche, però con il giubbino sulle spalle. Allora, Aboma Snow e inizia a grandinare. Andiamo di Flame Charge, danno 4 per. E non è morto comunque Quindi immaginatevi quanta resistenza ha Godo però è stato bruciato <ride> Mi spiace Bomasnow. Non dovevi toccarmi Sono intoccabile Allora Vediamo un po' che altro Pokémon manda lui Avalug uh. Avalug avrà moltissima difesa fisica credo Quindi toccherà Godra Con lanciafiamme Riuscire a uccidere Avalug tra l'altro lui ha due Pokémon, ha fatto un 2 contro 3. Qualcosa mi dice che questa non sarà la vera sfida della palestra. Cos'ha Baccaccedero? Sì. Ice Fang fortunatamente ha missato l'attacco, anche perché sarebbe stato molto fastidioso, visto che mi avrebbe congelato sicuramente. Andiamo ancora di Flamethrower. Ok, Gudra a livello 50 e abbiamo sconfitto Bull Freak. fermati lì, attenzione mi sa che c'è qualcosa che non va, hai del potenziale ma non sei ancora bravo abbastanza, sembri aver dimenticato qualcosa di importante tra te e i tuoi Pokémon, ma come? Ma è tutto il viaggio che ho. che, che coltivo amore con i miei Pokémon che è al limite della zoofilia e, e tu dici che ho dimenticato qualcosa tra e i miei, miei Pokémon? Prova a cercare nella tua anima la risposta, sai... Trovo che i boschi siano un luogo molto tranquillo. Ok, ci ha letteralmente invitato ad andare, a cene a fare in culo, no vabbè scherzo, ci ha letteralmente invitato ad andare nei boschi e a trovare quindi questa nostra cosa che ci manca tra noi e i nostri Pokémon. Noi andiamo a tirare una breve curata ai Pokémon, ecco fatto.